70.000 nuovi alberi nel territorio metropolitano. Perché 70.000 nuovi alberi? Per contrastare i cambiamenti climatici, per assorbire la CO2 e gli inquinanti delle aree di pianura, in zone soggette a procedura di infrazione europea, per produrre ossigeno e migliorare la salute dei cittadini, per creare servizi ecosistemici e nuovi paesaggi per gli urbani.